E ciao a tutti ragazzi, sono Dani26 e oggi siamo qui per diciamo, se possiamo definirlo così um, per doppiare la parte um, iniziale del video um, diciamo così uh, siamo qui per doppiarla e quindi vabbè, siamo qui per parlare di una chiavetta tip uh, se non sbaglio si, sì, tip uh, che serve per fare diciamo così, per avere internet anche senza avere Diciamo così, anche senza avere mh, una scheda di rete. Uh, ovviamente può fa soltanto da Wi-Fi, ovviamente non è compatibile con Mac, come vedrete nella prossima clip. Uh, è compatibile con um, Windows, penso anche con Linux, perché forse sia sì, anche con Linux anche: e anche compatibile con smartphone eh, o con iPad con adattatori OTG molto utile il LED verde sta nella parte posteriore c'è un tastino nella scritta tip link dove c'è la scritta tip link niente eh, eh, vi lascio alla prossima clip aspettiamo ai 13 1 2 3 e stop test numero test numero 1 milione perché la telecamera non registrava inseriamola nel mac infatti questo qui è un mac pro un macbook cerchiamo di accenderla, vabbè, non si accende, vabbè magari come 5 minuti su Windows non si sta accendendo adesso ora andiamo su rete no. vedete wifi 2 però questa qua l'ho creata io infatti scusate eh, posso fare tac vedete non, niente non la aggiunge perché non si accende il leddino vuol dire che non è in funzione quando non c'è il leddino infatti su Windows se non schiacciate il robo non, eh, cioè non è più in funzione Vuol dire che non è in funzione Adesso magari lo vede come qualcosa di bluetooth Magari Lo vede qualcosa di bluetooth No Niente Non lo vede nemmeno come se fosse bluetooth No Proprio non la vede quindi Su Mac tanto non serve perché come vi ho detto possiamo fare così Tac wifi Fine Fatto Niente dei miei amici Uh, vedete adesso non ha un indirizzo IP però perché forse bisogna andare qui però comunque su Mac si può fare come vi sto facendo vedere appunto ok scusate okay. mi si sono disattivate vedete perché bisogna dare un IP e ok quindi niente spero che il video vi sia piaciuto lasciate un like like questo qui iscrivetevi al canale mi raccomando e sono obbligato anche a doppiare sta parte qua quindi la dovrò doppiare ehm, niente e volevo dire che questa chiavetta funziona bene adesso vi lascio la clip dove spiega dove il Dani 26 del, futuro, del passato spiega come funziona, funziona molto bene su windows ovviamente scusate per il doppiaggio scusate testeremo questa eh, chiavetta su questo robino qua windows 11 quindi chiavetta qui, stacchiamo la telecamera staccata la anche, che così almeno non registra dobbiamo girare eh, inserirla come su macOS che avete visto prima 99 su 100 ma non ne sono sicuro qui eh, wifi wifi 2 vedete due wifi ovviamente se si accende la lucina verde vuol dire che è il lavoro che stava andando Quindi noi ci possiamo collegare a questa rete, qui che non è mia e non so la password Però vedete, anche se adesso facciamo tasto destro qui Impostazioni di rete internet Andiamo su, uh, su wifi Dovremmo vedere, ecco vedete, wifi 2 Mostra reti disponibili che vede wifi 2 Mostra reti disponibili che vede wifi 1 Ovviamente in quanto questo qua è un computer vecchio Però supporta comunque Windows 11 um, Non vi consiglio In computer vecchi Di usare sempre wifi 2 E quindi di disattivare wifi 1 Perché potete disattivare Una e lasciare attiva l'altra Come faccio io Spesso Vedete, vedete. Se vado su wifi non vede niente perché è disattivata da impostazioni Però si può anche benissimo fare così Guardate Volendo tenerla soltanto attaccata Sempre magari su un fisso E però lasciarla disattivata E usarla soltanto in casi Proprio utili Per non andare sempre dietro Staccare, attaccare, staccare attacca, Stacca, attacca, attacca, attacca Cioè Diventa un po' una noia Perché magari abbiamo un fisso Ovviamente su un portatile Non ha per niente senso Però Aspetta, che vi pompo un pochino la luminosità. Ok, ora torniamo qua a rivedere. Qui facciamo così. Se non sbaglio, disattiviamo, li disattiviamo tutti. Vedete? Disattivato manualmente, niente. Tutto su Windows 11. Su macOS, come avete visto, non funziona. Ciao, il video volume al massimo, eh sempre faccio play con la telecamera questa qui vi faccio vedere con questa che, che è la mia telecamera con l'inquadratura dall'alto il microfono fa schifo schifo schifo quindi sapete cosa faccio la prossima volta registro eh, tutto un video con il telefono e che almeno il microfono questo qua è il microfono del telefono è migliore e quindi è meglio diciamo così per voi e le vostre orecchie mi dispiace scusate Magari di adesso doppio eh. Quindi ragazzi lasciate un like, iscrivetevi al canale, se volete lasciate anche un bel commentino, condividete il video e ciao!